Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come leggete dal titolo, oggi andiamo ad affrontare la parte economica del Total Natural e andiamo a vedere un po' quanto si spende per prendersi cura in modo naturale dei propri capelli. Allora, io vengo da un percorso di prodotti siliconici che poi ho sostituito con l'Eco Bio, quindi ho alle spalle anche un'esperienza per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti ecobiologici e da un anno a questa parte invece sono passata al total natural quindi ho eliminato tutta una serie di prodotti che eh, normalmente comperavo appunto al supermercato soprattutto shampoo e balsamo perché maschere in realtà eh, non ne ho mai utilizzate però ovviamente compravo anche le tinture sintetiche e tutto quello che ovviamente eh, riguardava il tingere i capelli con eh, tinture eh, di tipo commerciali io ho una lunghezza di un metro e trenta per 13 cm di girocoda coda. Ho un terreno piuttosto ampio da coprire, ma la cosa che vi sorprenderà è che io da quando sono passata al Total Naturele spendo molti meno soldi rispetto a quelli che spendevo in passato. Faccio una piccola premessa. Farò una differenza in questo video tra quello che è il catalogo di sostanze che sono necessarie alla mia routine è un altro catalogo di sostanze che invece compro perché mi piacciono, perché... Eh, sono presa anche dall'entusiasmo dell'acquisto perché magari ci possono essere delle offerte, perché magari il sito dove devo acquistare fa delle promozioni, ci sono degli sconti e quant'altro. Quindi parliamo innanzitutto della base, di quello che è necessario e tralasciamo per adesso eh, i soldi che si spendono magari per fare quegli acquisti presi dall'entusiasmo di fare compere, perché può succedere un po' a tutti. Allora cercherò di fare un bilancio annuale, giusto per farvi capire un po', per darvi una percezione di quello che è il mio budget nel giro di un anno però contate che ci sono sostanze che io compro una volta sola come ci sono ordini che io compro che io faccio una volta sola e mi durano ad esempio gli oli io li ho presi una volta sola e poi non li ho comprati più allora, partiamo dall'impacco fatto con gli oli, quindi l'impacco pre-shampoo, che solitamente è una cosa che faccio in modo abituale. Ovviamente ci sono dei periodi in cui io vedo che non è necessario farlo e quindi magari gli oli li um, utilizzo per fare il leave-in. Come olio, diciamo, preferito utilizzo l'olio di cocco. L'olio di cocco io lo compro presso il pakistano di fiducia. Ecco un altro uh, disclaimer che vorrei fare in questo video è che io compro molto dai dai pakistani, dagli indiani, dagli egiziani, presso quei bazar che si trovano un po' sparsi per le città, l'ho detto in moltissimi video e questa quest operazione non soltanto mi consente di Uh, trovare dei prodotti uh, molto più naturali, meno artefatti e anche più indicati e più delicati perché destinati spesso all'alimentazione, quindi ovviamente sono dei prodotti che non sono lavorati o raffinati e soprattutto mi consente di spendere molto meno molto molto molto molto meno poi chiaramente ci sono delle sostanze che non riesco a trovare dal pakistan ovviamente acquisto online detto ciò allora per l'impacco le oso utilizzo l'olio di cocco che poi vado ad addizionare a mio piacimento con altri burri o altri oli ma di solito l'olio di cocco è praticamente la base di tutti i miei impacchi oleosi e del mio olivin l'olio di cocco 250 ml mi costano 2,50 euro contate che io eh, l'ho comprato allora io ho comprato un olio di cocco nella mia vita e poi un altro mi è stato regalato da una mia amica quindi quello vabbè non si conta che è un barattolazzo di mezzo chilo quell'olio di cocco lì eh, io l'ho utilizzato per 3, 4 anni quindi io 2,50 li ho consumati in 4 anni. Poi che io abbia voluto aggiungere il burro di avocado, il burro di karité, l'olio di mandorle che mi costa 2,250 ml e ce l'ho ancora perché io ho ancora il primo olio di mandorle che comprai 4 anni fa perché già 4 anni fa avevo cominciato a a guardare qualcosa degli oli e, e ce l'ho ancora per quanto riguarda gli oli ecco veramente un gran risparmio poi impacco idratante allora se avete visto i miei video riguardanti le preparazioni cosmetiche di semi di lino semi di fieno greco e polvere di fieno greco vi accorgerete che si ricava un nettolitro di gel con pochissime quantità di sostanza secca io con un cucchiaio di polvere di fieno greco ricavo una bella tazzona di gel che divido a cubetti che poi vado a consumare nel corso dei mesi io ho ancora scorte di questo cucchiaio di polvere di fieno greco ce li ho nel freezer congelate e sono di quest'estate cioè, e io faccio lo shampoo una volta a settimana col fieno greco, quindi comunque le vado a consumare quindi vedete voi quanto, quanto veramente dura sta, sta cosa allo stesso modo um, i semi di fieno greco e i semi di lino allora, dal pakistano 400 grammi di semi di lino, 2 euro cioè i semi di lino mi durano tantissimo perché io ne utilizzo 10 20 grammi per preparare veramente una, una bella tazzona di gel mi dura tantissimo tempo il gel di fieno greco che lo ricavo dai semi un pacchetto da 100 grammi mi costa un euro mentre la polvere a volte la trovo dai pakistani a volte no dei pakistani 100 grammi di polvere la pago un euro mentre quella con cui mi sono trovata meglio in assoluto è quella di zen store e anche quella mi dura veramente tantissimo quindi facendo adesso una media io ho speso per l'olio di cocco 2,50€ in 4 anni, per i gel penso che mi durerà 5 anni una, un sacchetto da 400 grammi di semi di lino perché ne uso poco. Quello che uso di più è il fieno greco, però capite bene che una bustina di eh, semi mi dura circa un annetto. Quindi un euro all'anno. Se lo alterno con la polvere, la polvere, una bustina mi dura due, due anni, due anni e mezzo più o meno. Lo shampoo, allora lo shampoo lo faccio con il fieno greco, quindi ci rifacciamo a quello che vi dicevo prima. E poi la farina di ceci. La farina di ceci la compro sempre dai pakistani, 2 euro, un chilo. Oppure in Sicilia costa un po' di più e mezzo chilo mi costa 1,30 euro. In Sicilia però. E contate che io mi faccio uno shampoo a settimana e utilizzo circa 30 grammi di farina fate voi il conto ecco quindi è un bel risparmio in più allo shampoo aggiungo eh, gli oli essenziali quelli che ho preso sono di zen store uno quello di Theatry, che è costato mi pare 2 euro e qualcosa ma ne metto proprio due gocce quindi ancora l'ho comprato mh, a giugno dell'anno scorso quindi ce l'ho ancora una boccetta sana e poi ho quello alla lavanda che è di Aromazon, che mi costò sempre 2,50€ se non erro quindi già il mio shampoo è abbastanza economico la cosa invece che mi costa un po' di più e qua andiamo nella, nella zona diciamo un po' più meno economica ma anche lì dipende, cioè non è che... È. il Sidre che lo devo acquistare online necessariamente perché non lo trovo dai pakistani e in erburisteria in realtà non ci vado quasi mai contate che io a shampoo ne utilizzo 5 10 grammi di polvere di sidr quindi pochissimo e faccio pochi impacchi risciacquo acido praticamente non, non serve nulla perché l'acqua che avete a casa il rubinetto e uh, l'aceto a me un litro e mezzo mi costa 60 centesimi io ne uso mezzo bicchiere per dopo ogni shampoo e poi il risciacquo basico prima dell'ennè ovviamente il bicarbonato ne uso un cucchiaio costa un euro una confezione di bicarbonato quindi comunque cioè, non spendo veramente nulla passiamo invece adesso alla zona luxuri alla parte diciamo da benestante io faccio su Aromazon ormai da, da, da quando ho iniziato a curare i capelli quindi circa 4 anni fa un ordine ogni tanto che cosa vuol dire? che io spendo su Aromazon una cifra tale da poter fare scorta Una cifra tale da poter abbattere i costi di spedizione che sono esorbitanti su Aromazon Anche perché devi superare mi pare i 50€ euro, Non so La spedizione costa euro quindi figuratevi Io faccio un ordine di 60 euro ogni 3 anni Questo mi consente di fare scorta di Indigo Che è l'indigo con il quale io mi sono trovata meglio nella mia vita Quello di Aromazon Sidre fantastico ashwagandha brami nim e altre erbette che mi possono servire o oli essenziali che mi, mm, che mi intrigano però questo ordine io lo faccio una volta ogni tre anni con 60 euro spendo quindi 20 euro in un anno diciamo facendo una media che poi dipende può essere anche che li utilizzo per quattro anni queste cose perché prendo così tante cose le cose costano così poco e le quantità sono così maggiori nei, nelle confezioni che veramente un prodotto vi dura tantissimo tempo questo è quello che faccio di straordinario. poi chiaramente se sono presa dalla sindrome dell'acquisto entusiasmante e eh, voglio prendere delle, delle cose nuove voglio provare delle cose nuove allora lì ci discostiamo dalla sfera del necessario e ci addentriamo nella sfera del, del, dello psicopatico, cioè del, dello shopping patologico E vabbè, allora lì eh, sono altri numeri, chiaramente lì dipende l'ordine, devi spendere dei soldi in più chiaramente Però la sfera del necessario comprende l'olio di cocco, il gel di semi di lino, il fieno greco, la farina, il sidre e gli oli essenziali e la vabbè l'aceto per il risciacquo acido quindi fate voi il conto è veramente pochissimo spendo molto di meno rispetto a quando comperavo i flaconi di shampoo rispetto a quando facevo le tinture sintetiche vorrei fare un piccolo ps riguardo l'enne io avendo questa lunghezza utilizzo mm, vagonate di n e forse questa è una sostanza di tipo necessario perché rientra tra le, tra, mie, tra le mie cose necessarie che effettivamente mi fa spendere più soldi cioè l'ennè è una cosa dispendiosa eh, non perché lo sia di, per sé perché dal pakistano io compro lo zarca e mi costa una confezione da 100 grammi 1,50 euro quindi veramente pochissimo solo che poi ci devo mettere le erbette riflessanti ci devo mettere l'indigo eh, devo eh, consumare due confezioni di enne, adesso che sono passata al nero devo ennare una volta al mese quindi quello che mm, veramente mi fa spendere di più è proprio tingere i capelli in modo naturale però perché io ho una lunghezza molto molto lunga se voi avete una lunghezza una norma lunghezza chiaramente spenderete molto meno di me questo è proprio ciò che mi fa spendere di più in realtà l'ennè a parte essere una sostanza con la quale tingo i capelli è una sostanza che mi aiuta tantissimo anche per il versante curativo perché l'enne comunque non tinge soltanto ma va a curare proprio i capelli quindi è una cosa alla quale non, non rinuncerei mai in ogni caso prima di concludere il video io dico anche se spendessi di più io non tornerei mai indietro perché io mi trovo benissimo con i miei capelli mi piacciono, sono belli, sono morbidi, sono lucidi, crescono, non si rompono, eh, sono robusti, cioè io anche se spendessi qualcosina in più o anche se non avessi risparmiato niente Rispetto alle vecchie routine, io non cambierei mai perché i benefici sono tantissimi. Niente, ragazze, eh, io ho concluso eh, questo video. Vorrei, però, che nei commenti mi faceste sapere quanto spendete voi nel giro di un annetto giusto per fare una media e anche che mi diceste cosa utilizzate per fare lo shampoo se utilizzate qualche mix se avete provato il mio mix che vi lascio qui in alto nella bandina se non l'avete ancora provato eh, ci sono molte ragazze che sono trovate veramente molto bene con il mio mix sono molto molto contenta dimenticavo utilizzo anche molto spesso la catira e il gel d'aloe il gel d'aloe però io lo raccolgo in campagna eh, quando scendo a casa mia in sicilia perché in sicilia eh, miei genitori, cioè la mia vecchia casa dove abitavo quando ero piccola, che tristezza, <ride> niente, è brutto sapere che quella adesso è la casa dei miei genitori non più casa mia, nel senso quando vai via di casa cioè io un giorno avrò una mia casa che non sarà più questa, però vabbè un attimo di angoscia, io eh, abito in campagna e eh, c'è proprio una strada eh, che arriva alla chiesa centrale, c'è una sorta di, di, di, di chiesa in cima alla montagna sul cocuzzolo e lì eh, tutta questa zona è costeggiata di aloi, quindi io e mia madre ci mettiamo gli scarponcini, ci va Facciamo una bella passeggiatina col sacchetto e il coltello e andiamo a raccogliere le, eh, le foglie di aloe. Quando torno a casa le trituro eh, all'interno del, del mixer e, e le conservo, quindi questo è a costo zero. Mentre la catira, 100 grammi di catira, mi costa un euro dal pakistano. Contate che servono 5 grammi di cristalli per fare una ciotolazza di gel fatevi voi il conto di quanto andrò a spendere alternando ovviamente tutte queste sostanze io alla fine cioè queste cose mi durano anni perché non uso soltanto una cosa ne uso di più che costano veramente poco e quindi anche questo poco mi dura tantissimo tempo ecco fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere quali sono le vostre sostanze preferite e soprattutto fatemi sapere come le adoperate perché sono veramente molto curiosa adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video